Sì, grazie Presidente, questa, questo ordine del giorno, credo che sia un ordine del giorno opportuno perché chiede un cambiamento importante per chi pensa che questa città debba cambiare ed essere una città sostenibile, sostenibile eh, su tutti i fronti. In questo caso abbiamo messo all'interno della mozione alcune considerazioni importanti, eh, l'alimentazione a metano per le automobili, sia quella a gas naturale, Compresso, che è quella a gas naturale liquefatto, presenta le minori emissioni in atmosfera, avvicinando allo zero le emissioni di particolato e riducendo in modo considerevole inquinanti, più nocivi come gli ossidi di azoto e gli idrocarburi. Non metanici. Temi compl eh, parole complicate magari possono sembrare, ma sostanzialmente stiamo dicendo che vogliamo aiutare l'ambiente. Ecco, questo è importante. Eh, in questa mozione l'Assemblea eh, vuole impegnare la Sindaca e la Giunta affinché ci sia la possibilità di estendere a tutte le vetture alimentate a metano il regime di esenzione del pagamento della sosta su tutte le aree tariffate, già vigente per, per le auto a trazione ibrida ed elettrica. E vogliamo inoltre proporre la riduzione del 20% della tariffa dei permessi dello ZTL. Ecco, eh, Io credo che questa mozione rispecchi perfettamente le linee programmatiche, quello che comunque noi abbiamo eh, dichiarato in campagna elettorale, ma che anche altri movimenti o partiti hanno eh, hanno voluto indicare e eh, credo che possa trovare eh, da parte di tutti la giusta attenzione affinché si possa eh, portare avanti un'istanza giusta, un giusta che va a favore della salute dei cittadini ma soprattutto allinea questa capitale eh, alle altre capitali europee che in alcune cose stanno avanti a noi per cui cerchiamo di recuperare quei gap che comunque eh, troviamo per eh, per sostenere e cambiare questa città in meglio e renderla più verde. Grazie.